ci proposto questa collaborazione che abbiamo accolto con favore grazie a PMI Italia che è a fianco alle imprese, noi come comune e come amministrazione ci stiamo caratterizzando per la vicinanza sempre di più alle imprese del territorio, quindi questa collaborazione apre a nuove prospettive per gli imprenditori, non solo di Pisciano ma per tutta la Valle del Rino che sicuramente avranno nuovi servizi e nuove prospettive di crescita. Allora, Un ringraziamento come sempre al Comune di Fisciano che è sempre molto attento, che sta dimostrando la sua lungimiranza per quanto riguarda il, la crescita anche del tessuto economico e industriale qui della Valle dell Val del Rino. Oggi è un avvenimento penso, molto importante che dimostra l'attaccamento del sindacato al territorio, in quanto da oggi lanciamo un investimento che il territorio fa nei confronti del imprenditori, ovvero sia economicamente l'imprenditore lo stremo sino alla presentazione e approvazione della qualsiasi sì, eh, legge geolativa sia per fare attività sia per far ampliare quelle leggi esistenti eh, investendo sull'imprenditore e investendo sul territorio è una cosa che nessun sindacato prima d'ora ha fatto proprio a livello nazionale e inoltre oggi abbiamo messo le basi per la creazione del primo comune eh, quasi sicuramente in campagna per costituirà l'organismo di gestione della crisi quindi per tutti i casi di sovrindividamento e naturalmente totalmente gratuiti Uh, per quanto riguarda i cittadini e gli imprenditori operati da, dai debiti e quindi utilizziamo, uh, siamo forse quasi sicuramente i primi in campagna, a utilizzare questa legge durativa tramite un ente pubblico, quindi un comune, che consente di, di dare una seconda possibilità sociale ed economica ai cittadini e ai debiti. Un ringraziamento veramente al sindaco, che come al solito ha, ha dimostrato eh, anche in questa volta la tua regimianza politica e questo è un esempio che i giovani nella politica oggigiorno sanno un passo avanti. avanti. Il presidente di Sud Digitale è un'impresa di rete digitali. Eh, Partecipo oggi diciamo, a questa iniziativa di PNI eh, Italia di Boscia per, eh, diciamo, per creare dire, nel, nel, nel, nel, nel, nel, in una piattaforma di servizi anche quelli che possono essere diciamo, i cosiddetti servizi digitali ha uh, una serie di piattaforme diciamo, tematico verticale che uh, servono dire, uh, attraverso diciamo, le reti digitali quindi le reti di internet uh, servono per cercare di uh, raggruppare la uh, domanda diciamo, sulle iniziative uh, uh, effettuate nella valle del Milno quindi prendere il blocco diciamo, delle imprese e portarle dire, verso un'offerta nazionale e un'offerta internazionale. Questo accordo eh, diciamo, nasce appunto su un'azione di sostegno, eh, la, la rete è, è una grande opportunità per eh, determinare i processi di internazionalizzazione, guardiamo con interesse a, a tutte le iniziative che vengono proposte rispetto al tessuto PMI. Eh, il dottor Francesco titolare della... no, è un progetto di PMI come concept noi creiamo progetti e piani di impresa, durante a quello che è il momento di perfezionarsi, da una comunicazione un strumento commerciale, a piani integrati di marketing e strategie. Questo per creare performance nelle aziende. Di con il PMI Italia, sicuramente creare sul territorio una strategia dove andremo a migliorare, a sviluppare le aziende, a correggere quelle che sono delle patologie, aumentare quelle che sono delle performance. Quindi, auguro PMI un lavoro di alta qualità, creando con le giuste sinergie le giuste strategie e territorio. Allora,